LOMAR RADIO 432 presenta LOMAR CRIME CRIMINI IN PODCAST Con le voci di Martin Gisnidaro e Lorenzo F.P. Mariani Sceneggiatura di Lorenzo F.P. Mariani Sound Editing LOMAR GRAPHICS Go away! I didn't think it was like that! Go away! You fucking bastard! Ho <laughs> What? Yeah. nebbia. Di questo febbraio 1964 è così fitta che a malapena si possono vedere le barche sul Tamigi. Sembrano fantasmi neri che passano. Si sente solo il rumore del fiume. Si intravede il Tower Bridge, che svetta e che sembra aprirsi come una gigantesca bocca ad inghiottire quelle piccole imbarcazioni nere. Il freddo è pungente, ma la città è abituata a questo clima poche persone con cappotti scuri percorrono le strade le auto vanno lente e sembrano quasi fermarsi dove la nebbia si fa più fitta il 2 febbraio secondo riti antichi è il giorno più freddo dell'anno dove l'inverno è ancora rigido ma può lasciare posto a una tiepida primavera George e Douglas Capon sono due fratelli membri del club velico londinese Corinthian. Si avvicinano a un pontile sul Tamigi, a ovest del ponte di Hammersmith. Il freddo si tramuta immediatamente in orrore. Una donna è riversa in acqua. Sembra annegata. I due fratelli tentano di soccorrerla con un bastone per portare il corpo più vicino possibile. Vedono che è completamente nuda. Ha solo le calze. Non resta che chiamare la polizia. Arrivano in fretta, strano, in quella giornata nebbiosa. Alcuni la scrutano. Altri la guardano, quasi morbosamente.